e che non è molto importante quello che voi sapete. Mi è mai capitato di vedere degli imprenditori che non avevano poi eh, queste grandi capacità né gestionali né tecniche per fare cose incredibili. Mi ha detto, ma questo come ha fatto a, a creare tutto quello che ha creato? Questo è il passaggio importante, quindi la motivazione è alla base di qualsiasi cosa. Lo stato d'animo è un lavoro che dobbiamo fare su di noi, Coloro che furono visti danzare vennero considerati pazzi da coloro che non potevano sentire la musica. Ma che bello se qualcuno vi guarda e pensa che siete pazzo, perché la musica voi la sentite. Sono quei poverini che non la sentono più che giudicano. Però se voi danzate tutti i giorni, gli verrà il dubbio e diranno ma forse ha ragione lei. Non c'è niente che porti il ricordo come il profumo o l'odore. Questo perché? Perché arriva direttamente non ha filtri, quindi arriva direttamente al cervello. Può fare anche con un'azienda, un con un centro estetico, perché possiamo dare una caratteristica che sia unica, esattamente come quando un grafico disegna un logo. Quindi in quel caso viene chiamato logo olfattivo. Anche la cura di, di un fiore, eh, amore. Il mio più grande sogno è aprire un istituto di estetica in Corso Coma Milano. Tornare eh, alla vita di prima, e a trovarsi tutti insieme, eh, divertirsi e abbracciarsi di nuovo, ma abbracciarsi proprio quello, al braccio, quello vero. Dedicata alle estetiste. Certo. Eh, le persone hanno bisogno di trovare qualcuno con cui aprirsi e il contesto che loro offrono attraverso i loro spazi permette questa cosa certo creare un gioco che permettesse di portare l'energia di trasformazione che è insita di quel luogo quindi l'aspetto che potremmo considerare magico del gioco è come va dritto al punto Eccoci arrivati al widget, come dicevo il widget è una scorciatoia di informatica è proprio una, un qualcosa che ci fa arrivare a un contenuto in maniera diretta che per noi è successo, il successo dell'istituto del vostro lavoro e questo mese il widget è un libro che si chiama tutto esaurito come avere la coda di clienti fuori dalla porta il che eh, suona molto bene piace <ride> e Daniel Priestley l'autore adesso vediamo quali possono essere i punti più interessanti appunto per voi che lavorate nel mondo dell'estetica il primo punto che evidenzia l'autore è in questa frase alcuni devono rimanere senza